Muovendoti così tacita cercavi di fuggire. Le mosche volavano dalla truce seduzione del nuovo faraone. Le mosche volavano in tondo. Quasi temessi succube, le mosche volavano in tondo nella stanza. L'antica punizione della bracia abbacinante. Discorsi discutibili, silenzi improponibili. Le mosche zampettano. Dalla cima del Tibet non vedi mare. Le mosche zampettano come galline. Girano zingari con guinzagli d'oro. Le mosche zampettano come galline nel pollaio. Sono le 4.20 all'alba e tutto va bene.